Siamo l'associazione La Villetta per Cuba con Luciano Iacovino, storico militante della solidarietà per Cuba e con Cuba. Oggi è l'occasione di un incontro con il Dipartimento Internazionale il Partito Comunista Cubano, con il Comitato Centrale del Partito Comunista Cubano, dopo fatti eccezionali che stanno cambiando la relazione tra Cuba e gli Stati Uniti e più in generale il ruolo di Cuba nel suo continente. Come la vedete voi che avete tanti anni lottato per la libertà dei cinque, per il superamento del blocco, per la difesa di Cuba socialista. Cosa chiederete al Partito Comunista cubano? Intanto, prima di tutto, buonasera e mi scuso con la voce. Noi veniamo veramente da lontano in questa battaglia di solidarietà. Prima per i 5 abbiamo vinto questa battaglia con grandi manifestazioni, settine sotto l'ambasciata americana e così via, con tante spedizioni a sostegno del blocco contro Cuba, noi non siamo preoccupati, noi chiediamo solo al gruppo dirigente cubano di non svendere niente degli ideali del socialismo, noi abbiamo enormemente fiducia, del compagno fidele di tutto il gruppo dirigente cubano perché siamo anche convinti che sono pronti a sostenere questa battaglia anche di rinnovamento dopo il blocco economico qual è la vostra esperienza nella relazione con queste persone che hanno subito una carcerazione ingiusta per aver contrastato e lottato contro il terrorismo noi con loro abbiamo avuto sempre un rapporto bellissimo bellissimo Intanto con loro, perché noi scrivevamo, anzi io scrivevo e gli mandavo informazioni, notizie. Abbiamo fatto un'iniziativa, abbiamo mandato 10.000 cartoline mentre loro erano rinchiusi nelle carceri Nordamericane, ma in questa battaglia abbiamo sempre incontrato le mogli, abbiamo incontrato Andreina, la moglie di Gerero e i figli, abbiamo sempre avuto questa continuità con loro. E ma noi continuiamo ad averla, questa continuità. Cuba ha vissuto un embargo terribile che le impedisce di andare sul mercato internazionale a reperire eh, farmaci e altre eh, attrezzature e però ha sempre investito tantissimo eh, nella sanità per i, su per i suoi eh, cittadini. Ha bisogno di aiuto e voi che avete deciso di fare un'operazione straordinaria di sostegno di questo impegno per la salute dei cubani. Mio marito che è il professor Aldo Spallone ha avuto un incarico a Cuba come eh, capo del programma nazionale della chirurgia della base del cranio quindi la situazione cubana, tutto quello che occorre in sala operatoria sappiamo bene quello che eh, accade nelle sale operatorie cubane e ci siamo resi conto che eh, alcuni macchinari che a noi per eh, alcune leggi non occorrono e ne abbiamo dovuti fare nuovi di, per alcuni parametri che la Regione Lazio ci ha lasciato. E abbiamo dei macchinari tra cui un microscopio operatorio, un eh, trapano eh, operatorio e vogliamo denarlo a Cuba eh, con la speranza che ovviamente, dato che sono stati tenuti molto bene, eh, ci teniamo in modo particolare che abbiano una funzione reale, che non vengano abbassati e che arrivano in un ospedale e vengano utilizzati e che ne venga fatto veramente un, un buon uso e che vengano trattati molto bene perché ovviamente noi ci teniamo a questi macchinari Cosa potete dire di questa esperienza del, di Cuba? Un paese che è povero però che sulla sanità ha fatto sempre grandi investimenti Allora i cubani sono molto preparati sicuramente non hanno i mezzi e quindi li vogliamo aiutare La politica degli Stati Uniti in parte è cambiata con Cuba, ma non è cambiata nei confronti dell'America Latina. Hai visto, però per noi è importantissimo che tu mi faccia questa domanda per sottolineare che... Eh, al di là di quel processo di normalizzazione che Cuba sta facendo adesso con gli Stati Uniti, noi sosteniamo sempre e sempre sarà così al governo venezolano, alla rivoluzione che si fa a Venezuela e una cosa non c'entra niente con l'altra. Noi iniziamo questo processo, però per noi eh, lo più importante è l'integrazione la nell'America in Latina. Noi difendiamo in questo senso che l'integrazione è molto, molto importante per riuscire a essere più indipendente che mai, più antiimperialista a livello regionale e te sottolineo, nel caso di Venezuela noi consideriamo, noi, scusa, consideriamo no, noi sempre staremo accanto alla rivoluzione bolivariana e per noi questa cosa che ha fatto gli Stati Uniti di declarare che uno è un... Un peli, un, que es un peligro, pero de Iglesia tiene una paxía, una cosa inadmisible, y siempre nos reclamamos la solidaridad por Venezuela y también por su gobierno.